Ciao a tutti sono candida benvenuti nel mio canale nel video di oggi voglio farvi vedere come fare una rosa in maniera veramente veloce ma soprattutto una rosa che viene sempre perfetta è molto molto semplice da fare allora come vedete io ho tagliato 5 fiori uguali sono dei fiori con 6 petali io ho utilizzato una fustella nello specifico questa ho utilizzato il fiore più piccolo, ma volendo si può fare anche con quello più grande. Io ho fatto quello più piccolo perché mi sembra che la rosa venga più carina, ma poi vi farò vedere una più grande finita. Però, come dico sempre, nel caso non abbiate, eh, non abbiate la fustella, non è un problema perché potete disegnare il fiore ritagliare ritagliarvelo. Eh, l'unica cosa appunto per farla come la sto facendo io in questo momento dovete fare un fiore con sei petali quindi 5 fiori uguali e poi al centro ho fatto un foro eh, vedete più o meno io l'ho fatto circa da un centimetro potete farlo anche da un centimetro e mezzo se avete un riferimento ve lo disegnate e ve lo tagliate poi vedrete per a, qual è l'utilità del, del nostro foro a questo punto cosa faccio eh, intanto passo tutti i petali con il mio solito distress vintage photo perché comunque viene tutto più, più bello quando viene passato in questo modo anzi facciamo una cosa prima di di passare il distress così evito di farlo anche dove non serve vi faccio vedere come eh, tagliamo i fiori allora lasciamo un fiore così com'è senza fargli niente poi ad un altro facciamo solo un taglio ma teniamo tutti i sei petali poi all'altro togliamo un petalo così all'altro togliamo due petali così e all'ultimo togliamo tre petali in questo modo dopodiché con i tre petali che ci sono rimasti tagliamo due petali e lasciamo un solo petalo perché li utilizzeremo per fare la nostra rosa a questo punto continuo con il passare il mio distress così da vedete io ho utilizzato degli avanzi di carta scrap infatti con questa carta rosa Avevo solo, sono riuscita a fare solo quattro petali. Il quinto petalo l'ho fatto con una carta bianca, tanto l'effetto rimane bello lo stesso. Metterò la carta bianca sotto tutto il resto, e quindi alla fine neanche si nota la differenza. In questo modo qui. Lo facciamo molto, molto velocemente, tanto praticamente serve solo per dare questo effetto sfumatura tra i vari strati dei petali. Che rimangono molto più belli si vede molto di più la separazione tra tra i vari strati dei petali se passiamo il distress a questo punto con un semplice stuzzicadenti andiamo velocemente proprio in maniera molto veloce così vedete senza perdere troppo tempo andiamo a piegare leggermente i nostri petali per la punta del petalo in modo da dare poi una forma più bella alla rosa in questo modo è, un, è una cosa molto molto veloce lo facciamo di nuovo su tutti i petali così questa è una rosa che veramente finita ha un effetto ha un effetto perfetto sempre perché è semplice da fare adesso vedrete nel proseguo della costruzione sono cose dove non non bisogna fare niente di particolare, quindi alla fine vengono sempre perfette. Poi uno si può sbizzerire con, il, con le varie carte. Poi vi farò vedere, nel particolare, qualche, qualche rosa che ho fatto io. Perché, per esempio, ho, ho passato la, la carta nel, in, una, in una cartella in boxy e embossing, quindi gli ho dato del texture. E rimane un po' più particolare oppure potete semplicemente utilizzare della carta bianca e magari quella acquerellabile e colorarla con i distress in modo, da, in modo da colorare tutto il fiore. Il petalo singolo non lo giriamo, bensì lo arrotoliamo in questo modo. Facciamo proprio sarà il centro della nostra rosa. Quindi vado a fare un il bocciolo diciamo no? cioè il centro del bocciolo quindi basta arrotolarla così ecco fatto intorno, intorno allo stuzzicadente, semplicissimo fatto ciò cosa andiamo a fare? andiamo a incollare i petali del, de, della nostra rosa allora il, la base da 6 intera rimane così com'è invece in tutti gli altri casi andiamo a sovrapporre gli ultimi due petali Semplicemente in questo modo, così. Allora, l'unica cosa importante di questa operazione, che è veloce e semplice, è quella di fare attenzione a lasciare sempre bene il buco. Poi capirete perché. Così andiamo di nuovo ad incollare, sovrapponiamo sempre l'ultimo petalo, così. modo che questa è un'operazione molto semplice allora chiaramente in questo caso qui cosa c'è da dire che più la carta è spessa e più questa operazione nel momento in cui i petali diventano pochi rimane un pochino più diciamo un po più più complicata però non cioè si fa in qualsiasi caso insomma se la carta è più sottile rimane più semplice perché vedete semplicemente perché è più semplice ruotare la carta in questo modo qui questo stiamo parlando proprio dei, dei, degli ultimi petali vedete deve sempre rimanere il mio buchino quella è una cosa l'unica cosa importante è quella così adesso questo da due chiaramente non lo chiudiamo completamente ma lo Sovrapponiamo solo un po' meno così perché dobbiamo fare la parte centrale del fiore leggermente più stretta in questo modo qua, così ok, mentre il nostro interno è solo arrotolato con con lo stuzzicadenti a questo punto diciamo che la nostra rosa è terminata perché adesso viene la parte più semplice come facciamo per comporla? prendiamo della semplice carta da forno questa e della colla a caldo come funziona? prendiamo la base della nostra, della nostra rosa quindi dove, abbiamo messo, dove non abbiamo fatto nessun taglio e andiamo a riempire il nostro buco con della colla a caldo in questo modo a questo punto non ci resta altro che andare a sovrapporre gli altri pezzi, scalando chiaramente, vedete il petalo, in modo che, che non siano sovrapposti ma messi di taglio. In questo modo vado ad unire tutti i componenti. Prima vi avevo detto di, di fare attenzione al foro, perché? Perché nel foro, vedete, passa sempre la colla che ho messo che mi permette di andare ad incollare i vari strati a questo punto tipo in questo caso di colla ce n'è ancora ma per evitare che si scolli ne mettiamo ancora proprio un goccino così ho fatto e andiamo a mettere il petalo 2 e andiamo a mettere il petalo singolo che avevamo ritagliato al centro tengo premuto un attimo in modo che la mia colla faccia presa così a questo punto non ci resta che staccare la nostra rosa dalla carta da forno e questo è il risultato finale Vedete la rosa? Perfetta. E avete visto com'è semplice montarla. Ora vi faccio vedere delle altre rose che ho realizzato con lo stesso sistema. Così eh, potete avere idea di come, di come si possono fare delle rose un po' diverse. Allora, questa che ho realizzato con della carta scrap un po' più colorata. Questa che ho realizzato con carta scrap e della semplice carta marrone che è quella che vi dicevo prima, che vedete ho fustellato con la cartella da embossing e quindi rimane un pochino lavorata, per cui ha questo effetto un po', un po particolare. E queste che sono semplicemente fatte come vi dicevo prima con della carta bianca su cui ho passato del del distress azzurro e in ultimo vi faccio vedere una rosa che ho realizzato con la fustella più grande quindi questa fustella perché comunque l'effetto è molto bello io tendenzialmente magari uso i fiori più piccoli quindi, quindi me, ne, me ne sono preparata diverse del, della versione più piccola però ho voluto farvi vedere come viene anche la versione grande che è molto bella e quindi queste sono le nostre rose che come avete visto sono veramente veramente facili da realizzare ma soprattutto eh, vengono sempre perfette. Non ci si può sbagliare, non, non bisogna avere della manualità particolare, vengono sempre bene. Ve le faccio ancora vedere su un supporto scuro così si vedono meglio. Anche il video di oggi è terminato, e spero di avervi dato un'altra idea un po' veloce e bella per, per preparare un po' di abbellimenti per i vostri lavori. Se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi, oppure se avete piacere lasciate semplicemente un commento. E, detto questo, come al solito, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!